immagino che la scarpa sia già bella pesante si sente c'è una bella gomma ma a dire davvero mi piace come marchio perché è, è tra virgolette innovativo ma classico ciao andrea spero tutto bene oggi come al solito faremo un piccolo unboxing partiamo da un una scatolina Amazon. Negli ultimi giorni me ne sono arrivate parecchie, però purtroppo l'ho dovuta far aprire la mia piccolina, sarebbe stato meglio farlo con te. Comunque ti lancio questa scatola, è un prodotto assolutamente per te, ma poi comunque dopo ti lancerò anche la seconda scatola, vediamo che eh, cosa contiene. Tieni! Sai qual è il problema? Che me l'hai mezzo spoilerato su Instagram, tesi come i bambini non riesci a tenere i segreti. Andrea mi hanno detto che quel prodotto ti piace tantissimo mi hanno scritto in una dozzina di persone davvero per chiedermi dove si può comprare comunque vi mettiamo il link qui sotto se lo volete comprare con tra virgolette le affiliazioni siamo riusciti a prendere un secondo paio per il buon Andrea <ride> basta ormai spoilerato completamente sono curioso di vedere di che colore li hai presi, comunque Amazon è clamoroso, me ne hai scritto l'altro giorno più o meno e sono arrivate oggi subito. Ma quel marchio cinese secondo me ti piace parecchio eh? Allora, quei Shark, che Shark? Um, ne parlavo prima con Max che questi occhiali qua li ho sono tamarrissimi e mi stavano bene e quindi Max ha pensato bene di prendere il colore più tamarro ancora e che farmelo utilizzare, le ho, le ho provati non correndo, non ho avuto il coraggio perché è proprio una roba che mi dà fastidio l'occhiale mentre corro però a questo punto martedì quando siamo a Livigno dai mi tocca, mi tocca provarli in pista Ma sono leopardati eh? No, no, no, sono ancora più bizzarri se possibile il leopardato eh. Ma te li vuoi provare o? Direi che li provo, non ho le lenti non ci vedrò niente quindi non so più dove la macchina Beh, eh, qua, qua, siamo, qua abbiamo, si è il livello, ha raggiunto il livello estremamente superiore. Per di più la cosa figa è che ci sono sempre tutte le sue eh, lenti. Tra l'altro poi non costano nemmeno tantissimo, quindi alla fine non so sì, come fanno... Fanno la loro ma... scena, fanno la loro scena e la loro utilità è super perché è davvero oltre ad avere mille, mille lenti eh, diverse... Uh, di colori diversi cioè nel senso oltre il fuori che è specchiato rosso questa ma comunque una lente scura c'è quella gialla c'è quella trasparente che uh, si può utilizzare in bicicletta quando piove per dire uh, con scarsa luminosità c'è la lente polarizzata mi hai detto vero? sì sì c'è la lente polarizzata sì sì va non è che sono non... cioè, diciamo che sono occhiali entry però comunque davvero dall'ottimo rapporto qualità prezzo soprattutto per chi è utilizza gli occhiali per andare in bici eh, raramente, quindi comunque ottimi. Non so dirti se è il 3 o no, perché ti stanno bene su, sulle orecchie, non ballano, eh, non ti arriva aria dentro negli occhi, per di più io ho quel grosso problema di avere le lenti a contatto e non, ha, non mi ha dato problemi. L'altro giorno sono uscito dallo stelvio con questi quadretti, adesso mi si senta le lenti con tutta l'aria che arriva, invece no, zero. quindi. Secondo me cioè, entry level o non entry level sono promossi a pieni voti. Ma adesso in realtà sposta gli occhiali perché ti devo lanciare il secondo pacchetto e come al solito questa è una scarpa super top che ti porterà a Livigno e scarpa che eh, ti consente di correre i lenti. Non ti dico di che marchio è, devi indovinare di che marchio è, quanto pesa e quali sono le principali caratteristiche, ma togli gli occhiali perché... Non vorrei che si rompessero. Aspetta un attimo, prima li posso lasciare qua perché c'è la loro custodia. Ma poi io non sono a Livigno, io sono a Bormio. mi sposterò a Livigno per venire da te. Oh, ma questa pesava un casino. Qui ce ne sono due, eh. Ci sono due, ce ne sono due paia. Questa cosa mettiamo le papere, pesa davvero un casino la scatola. Ma dopo andiamo a correre con queste scarpe? Direi di sì e io vado con questo perché se mi hai detto che la scarpa da lenti ho bisogno assolutamente della scarpa protettiva per fare i lenti oggi quindi è già partito il.. Il countdown è partito! Porca Eva, questa qua è difficilissima ad aprire. Questa è impossibile da aprire con le chiavi. Fai come i video delle, delle ragazze che fanno i reels in competizione tua, che mettono che corrono e sembra che vadano a a 0,3 al secondo si sì, no vabbè loro vanno a 2,40 al chilometro ma se sembra anche più forte sembra ma anche più forte di 2,40 non, non ho visto chi... l'altra volta mi è capitato sto Reels che era con la figlia addirittura che andava credo più forte di me sul 1.5 è vero che non vado un cavolo sul 1.5 però però i miei Reels sono, sono carini eh. no Max sono terribili come tutti gli altri Reels sono <ride> anzi petizione per non far fare più Reels al Max per favore metterò nelle storie, anzi no, faremo così, faremo decidere al popolo di Instagram mettendo la domanda io la domanda a te, se qualcuno vorrà vedere ancora i tuoi RIS o no. Aia, scatola nera. Scatola nera, Beh, ma è un, è un marchio che eh, ci piace, a te piace particolarmente, poi comunque quando mandano le scarpe a me sono per Andrea Soffientini Giusto, ho capito chi conta tra i due Allora, beh immagino allora che il marchio sia topo Immagino che la scarpa sia già bella pesante, si sente, c'è una bella gomma Ma a dire a me piace come marchio perché è, è tra virgolette innovativo ma classico Ha fatto delle scarpe tipo la Magnifly che mi erano piaciute davvero un disastro e, Oddio, l'ho guardata non la devo guardare. No, vabbè, ma ormai sei innamorato di quel, di quel marchio. Di... Oddio. Allora, no, vabbè, magari puoi... To, Togli la quel... scatola che così almeno si vede il... La... Puoi tagliare quel pezzettino. Allora, ti dico la mescola, la voglio già subito provare perché... Cioè, voglio provare subito la scarpa perché sento qua... Allora la mescola è stranissima perché quella interna mi sembra morbidissima, forse la più morbida che abbiamo mai provato, l'esterno invece è la solita schiuma di, di topo, quindi ci sarà una doppia mescola e immagino che quindi la scarpa sia davvero morbida e, e stabile, vabbè io me la guardo perché tanto non la riesco sì. ad indovinare, quindi abbiamo visto che è la Phantom 2 che non abbiamo mai provato per di più. Uh, il colore anche lì sono un po' non critico perché alla fine loro continuano a scegliere gli stessi colori e secondo me da una parte fan bene perché così chi ce l'ha si spera che, che prenda un po' più di piedi tutti sapranno che ce le, le troppo ai piedi Battistrada mi sembra il loro classico uh, scarpa che vince. Battistrada che vince non si cambia sento qua dietro un bel, una bella conchiglia dura la parte superiore del tallone è morbida e, cioè, questa, e tiene questa conchiglia di plastica dura, quindi credo un buon compromesso, eh, il problema è adesso assolutamente di provarla e capire. Beh, l'avampiede la, è super spazioso loro, fammi provare la misura, questa qua sì è la mia, confermata. Oh, guarda, comunque ti dico già che, a parte che sono fighe perché se sbagli la misura ti rimangono comunque larghe in avampiede, non ti dovrebbe toccare in punta, ti dico, stesso numero sicuramente la mia scarpa, se avessi dovuto prendere il mezzo numero più piccolo non avrei fatto una cazzata gigantesca, quindi eh, confermo il numero, il stesso numero solito, eh, anche senza provarlo, andate via tranquilli. Dai queste qua adesso le dobbiamo provare assolutamente a fare il lento. Vuoi fare una corsetta qua in, in giardino oppure facciamo il lento e poi eh, filmiamo dopo? C'è una mezza corsetta qua dentro e poi usciamo subito. Sì, dai, facciamo così. Poi oh, Andrea io direi che la scarpa assomiglia a una di quelle che abbiamo testato nei mesi scorsi e di cui abbiamo fatto la recensione, ma cosa ne pensi velocemente di queste Phantom 2? Ah, Sei un bugiardo perché te l'ho detto io prima, che, che mi ricordavo molto l'ultrafly. We are team first. <ride> Pochi meriti che ho, non te li devi rubare te. Vabbè. Eh, no, guarda, allora l'ho provata pochissimo Dopo, vabbè, usciamo, eh, siamo usciti a correre E ti dirò, la scarpa è meglio di come me l'aspettavo Da quanto che non testavamo topo Mi sono ricordato cosa, cosa era per me topo perché mi piaceva Adesso dico sto termine un po' così Qualcuno si offederà Sai che i tapascioli si stuprano per, per dover correre in avampiede e io vedo in giro di quelle scene grottesche di gente che cerca di correre di avampiede e non è naturale e questa scarpa qua invece era quella che mi ha fatto innamorare la qualità delle topo è, è proprio quella di, di farti correre di avampiede naturalmente e eh, prima ho corso praticamente il tallone quasi non lo appoggiavo mi dà eh, quasi ti obbliga a correre di avampiede ma non, non ti sovraccarica perché hanno Fanno una scarpa per correre di avampiede ma se guardi c'è un sacco di, di schiuma nel tallone e quindi alla fine anche chi, chi dopo è stanco e atterrerà di tallone non, non andrà a sovraccaricarsi più, più del dovuto il tenere da e il polpaccio. Quindi eh, mi piace proprio come impostazione di, di corsa, una scarpa da, da avampiedista vero come, come sono io, e comunque riposante. E non è una magnifly che era la scarpa quella super leggera con cui andavo in giro fortissimo. È una scarpa onestissima da lento e quando vuoi la puoi spingere tranquillamente. E cosa ne pensi della parte posteriore? Comunque sembra abbastanza o molto stabile rispetto a quelle a scarpe di altre marche. Eh, guarda ti dico fa ridere perché in effetti c'è un tallone bello, come si dice, bello bloccato. C'è tanta schiuma, c'è anche una schiuma più morbida. Per assurdo, lo quasi non le senti perché, dato, che corri solamente di avampiede, che è già bello protettivo anche lui. E quindi ti dico: è un pro. Uh, per chi sa correre bene di avampiede è quasi inutile questa zona qua per chi non sa che correre di avampiede si deve avvicinare a queste scarpe mi ricordo che da Magnifla dicevo attenzione usatela poco se lo siete abituati questa qua invece è una scarpa che secondo me potreste andare via tranquillamente a farvi i vostri lenti senza, senza troppe, come si dice, corsette dove ci dobbiamo adeguare quindi la sensazione è che la potresti usare anche 5 addirittura 7 volte a settimana ma se assolutamente. Sì. assolutamente secondo me sì rispetto alla ripetizione la magnifly che era un attimino più eh, più livello da esperto, questa buona scarpa alla fine è normalissima che ti fa correre gli avampire, quindi dovrebbe farti correre meglio di altre scarpe e è super protettiva. Adesso tanto cioè abbiamo, abbiamo un po' di giorni consecutivi per correre, eh, sto doppiando praticamente tutti i giorni, domani farò a lungo e la testiamo subito a fuoco e magari eh, non dico martedì che ci rivediamo a Livigno ma. Eh, rischi di avere già 100 km su, sulla schiuma, quindi vediamo. Va bene, grazie Andrea. Tra un mese la recensione è completa, speriamo anche prima. Abbiamo tantissime gare, spero di vederti in pista da qualche parte, a parte a Livigno. Non è il Prefontaine Classic, ma il 4 settembre c'è il miglio a Milano, per chi, per chi vuole si faccia iscrivere dalla società, e il 5 speriamo, stavo cercando di convincere Max ad andare a fare il trofeo del Don Kenya, la prima, prima gara organizzata lì all'idroscalo da noi, per di più sono di Milano, l'idroscalo non l'ho mai visto, eh, questa qua la scusa, e dicevamo nel video del Fartlek, provate a farlo, eh, questa, questa gara da 6 km la, la domenica, perché potrebbe essere un buon test per riprendere. Eh, dico solamente che non ci guadagniamo niente, se venite ci fa piacere magari offritevi un caffè non virtuale in quel caso, offritevelo sul gara e, e niente ci vediamo. Va bene grazie Andrea, comunque sei stato molto criptico nel, nella recensione del, del fartlek dobbiamo fare anche il, la seconda parte, non avevamo tempo ad ogni modo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Sono d'accordo, il che manca la seconda parte, se non la terza, se qualcuno ha idea di ributtarci dentro la quarta, quinta, sesta parte, già qualche amico tipo Andrea mi ha già scritto e vediamo di, di integrare, assolutamente. Ciao! Ciao!